perché a me piace fare queste cose dove entriamo e scopriamo ma sei stata anche relativamente brava si sì, subito solitamente ceppo prego Bella. Bella. e queste Lascio. guarda <ride> no sì, vabbè no no no no no no no no no no no no no no no no no no Non ci sono i letti, Silvia. Certo che la Madonna. Eh ci sono i letti. Ah no. Oddio! Ah no, c'è. bellissimo e vediamo un bello. Ah che vista. Abbiamo vista... oh, due eh. terrazzini. Cioè, scavalchiamo che, che, che bello. scavalchiamo che andiamo a farci le passeggiate. Che spettacolo! Ah, che pace! Fantastico video! Ci troviamo in Slovenia, precisamente alle terme Olimia, che si trovano vicinissime al confine con la Croazia, quindi verso l'Ungheria, molto est. Pensavo avesse. Niente, mi sono sentita un disagio questo inizio. Tra due sedie mi sono seduta sul tavolino. Perfetto! Ok, questo è lo schienale, Silvia. Ciao, vuoi vari in questi giorni saremo in Slovenia, facciamo per 5 giorni, di cui 3 qui Terme Limia e poi gli ultimi due giorni ci sposteremo al mare, quindi la costa verso l'Italia, dove c'è 46 km di costa e saremo a Portorose e Pirano. Siamo arrivati oggi, siamo stati a pranzo e questo ristorante ha la particolarità di essere 100% gluten free e mi dicevano che questo è anche l'unico in tutta la Slovenia. Silvia sì, più grande di secolo, è che questo è da condividere perché è <ride> tolta sì però da non, sarebbe da, non sarebbe da condividere in teoria da soddisfazione no, no non sarebbe da condividere con 300 grammi di riso <ride> allora branzino con patate e carote arrosto e no. verdure <ride> patate e verdure lesse non arrosto tutto fatto in carta Bellissimo, aprici bene. Apri aprici Anche la torta è tutta senza glutine. Anche la torta, cioè, che magie che fanno. Mm. Qui siamo appena arrivati. Abbiamo, siamo, abbiamo giusto fatto un giro della struttura. Ci sono essenzialmente due centri termali, uno dedicato a solo gli adulti, infatti è adults only e poi accanto c'è un altro complesso dedicato alle famiglie, family wellness e intorno a questi due centri ci sono tanti diversi hotel e strutture eh, preparate ad accogliere le persone. La particolarità è che per spostarsi dall'hotel ai due centri si va per dei tunnel e passaggi sotterranei. È il centro termale più grande della Slovenia e andiamo a scoprirla perché è una chicca. Questo pomeriggio abbiamo fatto una mezz'oretta bagno di gong, cioè praticamente uh, il uh, suonatore di gong che uh, fa vibrare lo strumento e tanti altri strumenti e ti addormenti. <ride> ti rilassi talmente tanto che proprio dormi ed è bellissimo. E poi siamo andati all'esplorazione della struttura che è immensa e siamo finiti in questo giardino giapponese sul uh, rooftop. Lì è Jimmy che sta facendo delle cose per i reel, backstage dei reel. <ride> Dovrei fare dei video soltanto per i backstage dei reel, fanno morire da ridere. E poi la particolarità di quassù sono... Questi, gli ovetti, cioè, che gli spettacolo, facci vedere, a... Jimmy. Ole, olle, olé, olé, gambina top. Oh, oh, girate la parte giusta. Quello. Sì. <ride> e continuiamo adesso, che bello, spettacolo. Bada la pure i petali sulla tovaglia. Però è l'unico tavolo che ce l'ha. No, eh. ce l'ha anche egli no, no, allora, facciamo una premessa. Non ci sono anelli di nessun tipo. Né di bigiotteria né d'alto valore. Sta tranquilla. Stai tranquilla. Guarda che colonnina, è, pieno, cannella, di è pieno di bambù. È pieno di bambù. C'è bambù ovunque. Siamo immersi nei bambù, Silvia. E ritorno alle origini. Questa sera siamo una scena romantica. Basta, Beh. questa sera siamo una scena romantica. E non lo facciamo mai, sono contenta. Ma tu è eh, la seconda volta che te lo dici. Non mi fa passare eh. male. Non, non, è non è vero. vero. Andarcena fuori io e te che è romantico, anche se non c'è petali sul tavolo. La prossima volta compro le, le rose dai rosario. Basta. Le spargo sul coso, le spargo sul tavolo. Sono Ti attenta. Dato Sono attenta. Vieni a stare ma no, hai visto quanta roba? È pieno Pazzesco È il tuo mondo Ma e siamo a pranzo o colazione? come funziona? C'è lasagna. lasagne oh, Oddio, questo è il mio paradiso Qui c'è tutto, tutto Pronti nocciole, oh, buone Mamma mia Le colazioni che piacciono a me pane, uova strapazzate e questi funghi alla piazza con l'aglio. Anche tu hai fatto salato sì. oggi. Non Però fai dolce? Non lo so. Effettivamente hanno più scelta salata ed è buonissimo. Quando sono in viaggio la mia skincare care beauty routine è ancora più minimal del normale ma super efficace. Parto essenzialmente per la Skincare con 3-4 prodotti, fra cui ovviamente il, lo struccante, io lo prendo sempre in gel, questo è quasi finito e io adoro perché in gel non utilizzi uh, dischetti, non hai l'acqua micellare da portarti in giro eccetera, poi un siero io ho questo qua che in realtà non, cioè, non ho particolari preferenze di marche io spesso ricevo dei cadeaux dove ci sono magari dei prodotti di bellezza e io inizio ad utilizzarli quindi ora questo è quello che utilizzo perché devo finirlo e poi creme, questa io mi porto sia quella da notte utilizzo queste di Yves Rocher e mi trovo benissimo notte e giorno Adesso ci stiamo finendo di preparare perché questa mattina ci aspettano ben tre ore di hike, passeggiata in montagna. La Slovenia è rinomata per essere tanto, tanto, tanto verde e io non vedo l'ora di andare su e camminare e passeggiare in mezzo alla natura, yay! Siamo arrivati alla torre che è appunto panoramico e adesso ci aspettano 13 piani in salita aiuto, ah, sto morendo di caldo yeah. wow Wow Jimmy ma se faccio un po' così ah. Si sente, eh? forse è più stabilizzato. Se fai così, no, la, la torre si muove. Che paesaggio stupendo! Guarda la fascia, come la scende. Guarda, il nostro allenamento è differente. Poi hai fatto un ecco, io sto facendo. Uh -huh. ah, sì sì sto facendo anche Carlo Magno squat oltre al Sissi Squat anche Tudor squat li faccio tutti Dimmi allora chi sei? Sei entrato nel museo degli orrori? No, nel museo. Cioè, no. Il museo sembra l'inizio di un film horror. Davvero? Sì. Vieni. Ci siamo fermati lungo la strada in questo museo c'è un horror così iniziano gli horror dai Silvia facci vedere quanto lontani siamo laggiù ci sono i cervi da qui non si vede nulla noi siamo qui e possiamo andare dai cerviatti davvero Ecco, dopo 10 km, direi che una pausa, ce cioccolatino, ce la siamo meritata. Anche qui i raw cacao Nips Sei riuscito a trovare il cacao. Mm. I love very. Yeah, love like 10% I love. This well. is 27 chocolate mm -hmm. but they are underneath like nips on the la salute, <ride> un po' di cioccolata. Giusto un pochino, ah. wow. dai, dai, ci sto perché io avevo anche un po' di fame quindi <ride> voglio provarla subito. Solitamente, quando viaggiamo per lavoro e ci fermiamo ai vari ristoranti, il menù è tutto organizzato e quindi noi scopriamo cosa mangiamo quando arriviamo a tavola. Ma devo dire che non ci va mai, mai troppo male. Oggi del carpaccio su. Letto di uh, cavolo cappuccio ben condito con dei chicchini di grano saraceno. Top. Top, buonissimo. con mm -hmm. tanto di birrozzo locale. Esatto, oggi siamo ritornati al ristorante eh, Lipa che è quello um, 100% senza glutine. E è molto molto carino perché ha questo patio qua all'aperto. Sì, sono io il patio all'aperto. Quattro facci qua. vedere, facci vedere, qua, qua, qua, qua, eccolo là, eccolo là, portiamolo un po' al sole, dai, dai, quella, badala, oh yes. alla faccia del cuore di Top, Ci piacciono questi pranzi, eh, molto bello, guarda, sei pronta? Eh? Ora c'è l'evento in sauna con il vento, dove siamo, dove siamo tutti nudi. Io no. Sei pronta? Come fai a venire in nuova? Ti, no. ti guarderanno male? Sì. Andiamo? È le 7? Sì, dobbiamo andare. Eh, dobbiamo andare. Dobbiamo andarci a ignodare, a fare l'esperienza del vento in sauna. e eh, poi lo portiamo perché sono tutti inutile Eh no, non possiamo Cioè, ci buttano fuori <ride> Ci buttano fuori Ciao. Senti, Bria, ti bevo troppo Loro Troppo Vabbè. loro Hai tutti gli elementi della foresta in una mano. Mi sento potente. Ti dovresti ti puoi sentire anche completa. No, ma you are bellissimo. <ride> Trova il tuo albero da amare. Povero albero. Dagli un abbraccino. Hanno rovinato. linea Ciao ciao! Ma tu ti Fai sei guardato l'uva? Sì, dalla stanza c'è l'uva però oh, vogliamo di mangiarmi la macchia Ma io non sto oh, c***o sto Dalla Slovenia Est quindi verso la Croazia e l'Ungheria e le terme, ci siamo spostati nella Slovenia Ovest lungo quella piccola linea di costa di 46 km dove la Slovenia si affaccia sul mare. Siamo appena arrivati e eh, siccome in questi giorni c'è stato eh, hiking, che comunque è stato bello tosto, ieri mattina quindi ho allenato le gambe, eh, oggi proprio sentivo il bisogno di allenarmi eh, con, facendo il mio allenamento, quindi un po' di stretching, un po' di mobilità focalizzarmi sulla body e eh, un po' di addome quindi siamo scesi e eh, abbiamo scoperto che la palestra è in un altro del complesso di hotel quindi uscendo ho visto questa bellissima piattaforma fronte mare e ho detto ma io posso non tirar fuori un allenamento qui è un pochino freddino perché comunque sono le 6.40 e il vento comincia a tirare e si sa che lungo la costa è anche freddo quindi adesso Gimolino sta andando a prendere il tappetino perché io non viaggio mai senza un tappetino ci ho sempre posto per un tappetino in macchina e può essere anche utile per avvolgere delle cose a volte abbiamo utilizzato in 10.000 modi diversi comunque adesso sarà utile perché me lo stendo qua e workout sia non ci devo stare tanto, una mezz'oretta fino alle 7.10 mi sembra perfetto e basta godendomi questa bellissima panorama. È arrivato l'eroe, grazie. Iniziamo? No, iniziamo. Inizio. <ride> Inizia. Non iniziamo eh, con queste cose. No, io ti? vado in realtà, ma va bene. Vai, vai, vai a lavorare. <ride> Tardi tonno Ma che bellezza Guarda che spennellata Tanta roba eh Guarda là che filetto Di manzo Tanta tanta roba eh? Certo io speravo Che me ne lasciassi un po' Che volevi? Lascevo il bis eh? ho visto un po' in difficoltà Ma dai spennellate, si sì, ho difficoltà allora, è buono coicci là Il là ci sta da Dio vai questa mattina siamo già in partenza, ore 9 tutto pronto, bici pronte perché oggi facciamo un giro in bici dall'hotel arriviamo alle saline faremo tutto lungomare quindi vedremo tutta la costa di Porto Rose, che guarda la Croazia e poi andremo in Barca. Quindi 3 2 1, let's go. Oggi il menù propone piatto pazzesco: polpo grigliato e cavolfiore three ways, purea scottato e al forno maionese. con ah, maionese di cavolfiore. Maionese. Cioè, guardate che spettacolo. wow grazie fantastico l'omeriggio abbiamo avuto un po' di tempo libero quindi abbiamo un po' approfittato di recuperare mail eccetera però siamo riusciti anche a infilarci un bel ingresso alla spa prendere un po' di sole guardate che sauna c'è qua è, è, cioè. che, che pazzesca calda calda noi non ce la siamo goduta eh, perché dobbiamo andare a, eh, a cena questa sera, beh ve lo dico quando sono uscita perché mh, mi sistemo mi, mi cambio e andiamo a cena ok? e voilà in un youtube second pronti e abbastanza inghigri sto indossando la camicetta che mi sono regalata due anni fa per Natale tra parentesi è perfettamente abbinata alle mie mani Oh, adoro quando succede Cioè sono ossessionata a questa cosa Ok andiamo avanti Questa sera faremo una fine dining experience Cioè praticamente andiamo a mangiare in questo ristorante Cobb qui a Porto Rose Che eh, fa una cucina gourmet Una cucina esperienziale Quindi questa sera attiveremo tantissimi sensi Mangeremo con gli occhi, col palato, tutto insomma, molto mindful eating. E sono, sono super eccitata, affamata e super eccitata. No, infatti, vedete. So, non gli piaceva il fatto che No, mangia, ora lo dai un bacino. Grazie, uh. andiamo. Ah, sì. Siamo in ritardo. <ride> non mi dire di no. Dimmi di no, dimmi no, ti dico di sì. No, cosa? Un filo qua e la cucitura, niente In ora da ricomprare. Vedi perché non la metto mai? È andato, Baia. Adesso non guarderà altro per tutta la serata. Spengilo di staffare, mi da noia. Come ti senti a riguardo? Da merda, No. Dai amore non me ne frega niente andiamo Dai guardavo dov'è Eh ma sto cercando di andare mi dici vai E eccoci arrivati e Andiamo è a fare the box, Ma anche l'ingresso è <ride> Introvabile Quindi neanche da giù si entra no. Mi sa che mangi qua Oggi sta camminando Una maledizione siamo partiti dalla colazione nonché morning routine e quindi crema dove c'è in realtà il burro perché la colazione istriana è pane, burro, marmellata e qui c'era quella di mh, carote e tartufo perché il tartufo è tipico che c'è anche un pochino qua nella buccetta, e poi anche qua c'era la polvere di carote. Io ho il set beauty invece Jimmy ha i stessi gusti ma sul set da barba geniale questo è poesia cioè la salina con il rastrellino perché questo è patè di um, coniglio perché lì intorno alle saline ci sono i conigli che mangiano queste erbette che sono commestibili. E poi questo e pane. sotto è il fango sopra il quale si va a depositare il. Salato. E questo è olio in polvere, c'è questa neve sopra. E poi questo è pane piatto, cioè praticamente pane cotto in padella perché lì nelle saline non hanno il forno. È caldo, ragazzi, questo pane. sempre dal betta secondo me l'erbetta ma ci sta bene eh? mm. Mm. con il loro sapore aspetta aiuto <ride> solo l'erbetta. abbiamo scomposto un po' il abbiamo scomposto il sasso Questa è dolce questa è parecchio dolce però mm. i miei gusti e anche la, anche la terra molto mm. tipo biscotto crumble di non riesco a capire buongiorno ciao pescatore qui buffet delle colazioni in meso. cos'è sta cosa? Latti cioccolato sto male ma qui soprattutto una cosa fighissima questo healthy corner con anche i latti vegetali di riso e soia molto accorto <ride> e colazione con vista gin sì io le mie belle viste davanti questo sì. <ride> ecco l'utilizzo in versione hotel della mia salsina cioccolata haver di cioccolato ecco <ride> Si chiama brioche, caverna del cioccolato. Questa mattina passeggiata in uno dei sentieri piranesi. Ci sono tantissimi sentieri che partono da Pirano e la collegano lungo la costa o nell'entroterra e oggi facciamo questo breve percorso che collega Fiesso, che è questo paesino molto piccolino sul mare, a Pirano che è dietro. Quella, quel promontorio sono sentieri abbastanza semplici La portata di tutti lungo la costa, vista mare bellissimo, acqua cristallina sfondo di sassi come adoro io, pochissima sabbia che bello questo contrasto mattone acqua so come rosso, terrazzini rosso mattone e blu acqua e lì ho la Il pranzo di oggi è un quadro. Cioè. Che spettacolo! Crema di topinambour. una radice, madonna. Che bello! Ma come fai a mangiarla? Bellissimo! Oh. Oh. <ride> Che ti si può vedere col chi vuoi a tavola? <ride> Ma che sto è? bene, c'ho una maglietta sotto pranzo del giorno: filetto, di san, filetto di san Pietro. Grazie, filetto di san Pietro su crema di patate e una palanca eh, di tartufo. Mm. No, vabbè, perché qui in Istria il tartufo è molto molto. Buon. Ma è buonissimo, cioè, questo tartufo è buonissimo. Direi un'ottima conclusione di questa. Mm di questa settimana Questi 5 giorni di Slovenia active terminano qua sulla strada del ritorno a Pirano abbiamo trovato i cuscini come quelli che eh, avevamo preso tanti anni fa io e i miei genitori in Croazia perché qua le spiagge in Istria le spiagge sono fatte di sassolini e quindi qui sono abbastanza intelligenti da creare questi eh, materassini che poi si aprono, questi sono tutti piegati in quattro, si aprono, fanno lettino e sono comodissimi e noi li usiamo sugli scogli a Porto Venere li abbiamo trovati qua e non potevamo non prenderli ma soprattutto guardate il mio ha Fenni e Laranas, cioè sono io d'estate <ride> stupendo e basta, il nostro viaggio active in Slovenia termina qua sono stati 5 giorni veramente intensi, abbiamo scoperto un sacco di cose, infatti adesso non vediamo l'ora di metterle tutte giù su carta digitale e creare un blog post per poter dare consigli di viaggio per una settimana, 10 giorni alla scoperta della Slovenia e viverla in chiave active. Carta digitale riciclata, ovviamente. Io vedete con che cosa devo convivere io che dico cose lui che sembra dire cose serie e poi invece sono sempre cavolate però vabbè okay, vabbè non posso dirlo ti vogliamo bene lo stesso Jimmy se volete bene a Jimmy se volete bene a me lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e lasciate un commento a questo video E attivate la campanellina per avere sempre notifiche pronte all'istante troppi <ride> <ride> <ride> video youtube Troppi tutorial di YouTube! Eh eh, sono proprio tu di me. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Un attimo, la campanellina. Uh, oh, riparti!